Anche. Ok, allora, eh, nell'ultima settimana avete visto eh, con il professore il meccanismo della, della ricorsione. Quindi eh, si, si parla di, di un metodo che si definisce in termini di se stesso e che è utile per risolvere dei problemi che possono essere decomposti in parti più piccole. Ok? Quindi un problema, eh, diciamo, allora voglio mostrarvi questa slidina qui. Eh, quindi appunto parliamo di metodi di corsione che si definiscono in termini di loro stessi e, mh, e che permettono di affrontare dei problemi che si decompongono in parti più piccole. L'idea è che uh, ciascuna di queste parti più piccole possa essere risolta e attaccata con la stessa procedura con cui attaccheremo il problema intero. Ok? Quindi questa è l'idea. Per quanto logicamente sia una cosa eh, molto utile e diciamo, eh, applicativamente poi si scrive in poche righe, però ha bisogno di un po' di ginnastica mentale e quindi abbiamo pensato che per continuare a fare questa ginnastica e questo allenamento convenga magari vedere insieme uno degli esercizi e in particolare andremo a rivedere quello che vi era stato chiesto nello scorso laboratorio. Quindi magari lo facciamo insieme, pezzo per pezzo, cerchiamo di eh, ripercorrerlo e vediamo eh, tutte quante le, le varie parti. Allora, che cosa vi era stato chiesto nello scorso laboratorio? Eh, L'idea era quella di avere una parola e di cercare tutti quanti gli anagrammi di questa parola, quindi di ricomporre eh, una nuova parola con tutte quante le lettere della parola iniziale, ok? Um, quindi l'idea uh, qual è qui? Mm, dobbiamo entrare nel concetto della, del, della ricorsione, la ricorsione ha sempre bisogno di tre elementi, avremo bisogno di una uh, condizione di partenza che sarà la nostra anche soluzione parziale, e di una soluzione finale che, nel nostro caso, sarà, corrisponderà a una parola con lo stesso numero di caratteri della parola originale. Ok? E eh, il terzo elemento della ricorsione è il livello, ovvero un indice che si muove e che ci permette di passare dalla soluzione parziale alla soluzione globale. Allora, è sempre bene guardare al problema un po' graficamente. È utile eh, perché ci permette di eh, capire meglio come procedere, okay? Allora noi abbiamo una parola, in questo caso stiamo dando l'esempio della parola intera, e avremo una, mh, diciamo una parola iniziale o parziale che poi si popolerà carattere per carattere. Quindi noi stiamo cercando di scrivere una parola, è logico pensare che la parola da cui partiamo sia una stringa vuota e poi andremo ad aggiungere carattere per carattere per costruire l'anagramma della parola intera. Che cos'è il livello in questo caso? Sarà semplicemente il, eh, diciamo, il muoversi da un carattere all'altro all'interno della parola. In questo caso abbiamo una parola con tre caratteri e quindi il nostro livello, a eh, livello 0 sarà il primo alla prima posizione, il livello 1 la seconda, livello 2 la terza, e così via, fino a n, nel caso in cui siano, siano n gli elementi della parola. Um, abbiamo poi bisogno di un uh, secondo indice che uh, scorrerà sulle lettere della uh, parola originale e uh, che ci permetterà di uh, capire che cosa mettere in ciascuna delle posizioni. Okay? In questo caso è molto semplice l'idea di avere appunto un altro indice che si andrà a domandare cosa mettere in questa prima posizione, per esempio, quindi la E, la A o la T, eh, che cosa mettere nella seconda, nella terza e così via. Eh, è naturale che ci servirà un criterio per scegliere cosa mettere in ciascuna posizione e per capire se il modo in cui stiamo popolando ciascuna di queste posizioni è un modo valido oppure no. Um, allora, ovviamente nella prima posizione abbiamo tutte le possibilità, quindi tutte le lettere eh, della nostra parola originale. Pensiamo per esempio di mettere una E, okay? quindi diciamo la prima lettera. A questo punto possiamo, abbiamo una soluzione parziale, quindi avremo popolato la nostra parola originari originariamente vuota con un primo carattere e passeremo il problema al secondo livello, quindi in pratica al livello più 1, andando a chiederci che cosa mettere nel seco nella seconda posizione. Ora, eh, ci sarà ovviamente un criterio da rispettare, un criterio che dipenderà da quali lettere avevo originariamente. Ora, se io ho già popolato la mia posizione con una E, mi posso andare a domandare se in questa seconda posizione posso ancora aggiungere una E oppure no. E la risposta è chiaramente no, perché l'ho già utilizzata. Non ci sono due E nella parola originale, ne ho soltanto una, quindi non la posso riutilizzare. Okay? Quindi in questa seconda posizione le uniche alternative che ho sono o la A o la T. E quindi si tratterà di scegliere tra una di queste due, quindi avrò comunque un indice che scorre, mi, dirà, diciamo, mi domanderò posso usare la e la risposta sarà no, e allora dovrò scorrere nell'indice e andare a vedere quali sono le altre due eh, possibilità valide. La A o la T. Proverò per esempio a introdurre la A okay? e a questo punto mh, avrò di nuovo un problema, cioè una soluzione parziale, e potrò passare all'ultimo livello. Quest'ultimo livello di nuovo scorrerò sull'indice, mi domanderò se potrò usare la E o la A, e la risposta sarà no perché le ho già usate. E quindi l'unica possibilità sarà la T. A questo punto avremo composto una prima soluzione con eh, tanti caratteri quanti la, ehm, la parola originale e quindi diciamo che abbiamo, una, abbiamo completato una soluzione parziale con tanti caratteri quanto quella intera e abbiamo diciamo, terminato questo, questo primo eh, ciclo diciamo, questo primo giro sui livelli però poi dobbiamo ritornare dall'inizio perché ovviamente invece della E avremmo potuto usare la A o la T ed è per questo che serve il backtrack sappiamo che Uh, la nostra scelta non è una scelta definitiva originariamente è una prova abbiamo provato la E uh, e a questo punto poi nel secondo round proveremo la A e ci domanderemo se poi al secondo livello posso usare la E o la T e così via quindi la logica del problema è, è questa okay? um, e, e mh, questa descrizione che vi ho fatto più o meno uh, risponde a tutte le, le domande che uh, vi venivano chieste originariamente uh, quindi il livello è Uh, vuol dire muoversi in pratica tra un carattere e l'altro e poi abbiamo quest'altro indice che sceglie le lettere ok, allora uh, vogliamo cercare di uh, mettere in pratica uh, questo, questa logica all'interno del programma lo faremo proprio tutto dall'inizio alla fine così facciamo proprio l'esercizio completo, pulito e cerchiamo di, di vedere tutti quanti i passi L'ultima cosa che vi volevo dire è che naturalmente noi eh, speriamo che questa ricorsione ci permetta di passare attraverso tutte le possibilità e quindi effettivamente tutti i possibili anagrammi. Ogni volta che terminiamo una parola parziale che quindi abbiamo tanti caratteri quanto la parola intera, l'idea sarà di salvarle all'interno di una struttura di dati, eh, in particolare sceglieremo il set e quindi eh, li raccoglieremo tutti quanti insieme e passeremo alla seconda poi, parte dell'esercizio che chiedeva una volta che abbiamo tutti quanti gli anagrammi, se effettivamente ciascuna di queste parole che abbiamo composto è una parola che ha un significato e che quindi possiamo trovare dentro un dizionario oppure no. Ok, allora, questo è la nostra, uh, il nostro Eclipse e questi sono i file che vi erano stati forniti per, per l'esercizietto. Ok, quindi è esattamente come l'avete visti all'ingresso del laboratorio, quindi alla, al primo passaggio. Allora, una cosa molto utile, diciamo che, che, che educa la, la programmazione, è dire ok, mi hanno passato questi file, io vorrei ovviamente aprire questo. Ok, mi hanno passato questi file, la domanda è che cosa ci faccio? Ma innanzitutto funziona? Che cosa sto facendo? Che cos'è quello che mi hanno dato? Allora io, per non saperne né leggere né scrivere, intanto lo faccio girare. Cosa mi appare? Niente, la finestrella è vuota del mio Sim builder perché effettivamente non ho fatto assolutamente nulla ok? quindi questo è eh, diciamo quello che mi viene fornito originariamente bene allora lo voglio andare a popolare e quindi andiamo a vedere tutto quanto quello che eh, ci va messo dentro secondo quello che mi veniva chiesto dall'esercizio allora cosa chiedeva all l'esercizio? diceva che volevo un'interfaccia di questo genere ok? allora cerchiamo di farla rapidamente così abbiamo tutto e eh, siamo a posto allora questo è il mio anagrammi FXML, lo apriamo, Open Sim Builder, cominciamo a metterci dentro tutte quante le cose che ci servono e vediamo dove andiamo a parare. Se si apre lo Sim Builder. Eccoci qua. Ok, allora, innanzitutto ci mettiamo una bella label. Ok? la mettiamo nel top la chiamiamo la chiamiamo lab 5 di anagrammi ok eccoci qua e dopodiché ci mettiamo un bel H box mettiamo un bel H box in questo caso nel centro ok allora, HBox, che sarà popolato originariamente, che cosa avevamo qui? Volevamo una struttura orizzontale, quindi ci mettiamo il nostro, eh, ci mettiamo un bel VBox originariamente. Quindi questo VBox lo mettiamo nell'HBox e è andato nell'HBox. Beh, è esattamente il contrario, quindi questo lo voglio dentro al VBox. Box. Ups. allora facciamo così la ricominciamo da capo che okay, non si sa mai quindi mettiamo prima il v box dentro il centro e poi ci mettiamo il nostro hbox ok perfetto dentro l'H box ci mettiamo la nostra text field Ci mettiamo il nostro button. Ok? Molto molto semplice. Quindi andiamo qui, ci mettiamo tutti quanti un po' di margine dappertutto. Ok, facciamo lo stesso per il button. un po' più grande così abbiamo abbastanza spazio ok dopodiché sotto vogliamo un'altra label che ci dica quindi sarà nel box un'altra label che ci dirà anagrammi corretti e una uh, text area Che metteremo sempre nel v box ok dove andate a finire no la voglio ok la voglio sotto e poi adesso poi aggiustiamo tutti quanti gli spazi comunque qua ci serve un'altra label che mettiamo sempre nel v box che apparirà in fondo e un'altra textarea ok ok Perfetto. Allora qui aggiustiamo tutti quanti i vari padding, margini, eccetera. Un po' di spazio. Stesso facciamo per questo. E questo anche, quindi lo so, mettiamo un po' qua e qua poi la chiameremo ok, allora questa qui sarà anagrammi errati ok, quindi questo era quello che chiedeva eh, che chiedeva diciamo l'esercizio quindi gli assomiglia ci manca un bottone questo button che vogliamo mettere in fondo quindi per esempio lo possiamo mettere qua giù che chiameremo reset e eh, va bene quindi mettiamo anche un po di margine dal basso e ci siamo ok quindi questo qui sarà il nostro calcola anagrammi questo qui sarà il nostro reset ok eh, questa è la nostra area di in cui l'utente potrà inserire la parola e quindi cominciamo a chiamarla txt parola. Okay. Uh, questo qui sarà il nostro bottone che calcolerà gli anagrammi, quindi per esempio faremo do calcola. Okay. Questo qui è il nostro bottone che farà il reset, quindi do reset. Le altre cose che ci servono sono questa eh, che sarà la nostra area in cui faremo vedere gli anagrammi corretti e quindi li chiamiamo txt uh, corretti, anzi txt uh, correct. Okay. E questa invece è l'area che chiameremo txt wrong, quindi per esempio i testi sbagliati. Eh, vogliamo che l'utente scriva in questi no quindi ehm, per quanto riguarda questi cercheremo di eh, disabilitare l'editabilità quindi questo sarà tolto e questo sarà tolto ok eh, allora abbiamo detto che questo lo abbiamo nominato Sì, questi li abbiamo nominati tutti, txt correct, txt wrong, questo qui abbiamo dato il due reset, questo è il due calcola, dovremmo essere più o meno a posto. Ok, allora, file, salviamo, ok, e a questo punto dovremmo vederlo anche di qua. Proviamo a vedere se... È... Allora, innanzitutto facciamo il nostro esercizio di aprirlo e richiuderlo sembra che l'abbia popolato quindi sembra che abbiamo fatto qualcosa di buono procediamo e vediamo che cosa si apre perfetto, non funziona, ottimo Siamo... ok, beh, ovviamente perché abbiamo definito diciamo il Ducalcola, quindi abbiamo introdotto una funzione non l'abbiamo scritta da nessuna parte normale, quindi questo è diciamo, routine eh, naturale perché cosa abbiamo fatto? Allora, noi dobbiamo tornare qua, dobbiamo vedere view, dobbiamo eh, vedere lo skeleton, comments, full, copiarlo, ovviamente, e andare a inserirlo dentro il nostro controller. Ok? Ok. Mm -hmm. Eccoci qua, quindi questo c'era già, togliamo, salviamo e adesso facciamo sempre l'esercizio che è sempre bene di farlo. Eh, ok, questo era perché l'avevo lasciato sopra quindi non l'avevo cancellato. Questo lo dobbiamo togliere e qui siamo a posto, dovremmo essere a posto, andiamo a vedere se in questo caso non si lamenta ok non mi si vede tutto perché? cioè allora in teoria potrei fare così e vederlo ma non mi si vede tutto perché c'è qualcosa che mi sono dimenticata di fare e cioè che originariamente veniva settata una dimensione ma siccome l'ho tutta ridefinita nel mio caso la togliamo vediamo che cosa succede Ok, si vede per intero quindi sembra che eh, la parte diciamo visiva eh, abbiamo risolto il problema quindi stiamo vedendo tutto quello che ci serve. Bene, a questo punto dobbiamo cominciare a popolare le varie parti del, del codice, eh, cominciamo qui chiudiamo ovviamente la parte visiva che tanto comunque al momento non fa nulla, andiamo a vedere dentro il nostro controllore che cosa ci serve. Allora, la cosa più semplice è il dureset, perché vogliamo semplicemente cancellare e liberare tutti quanti gli spazi, eh, quindi avremo eh, il nostro txt parola.clear avremo il nostro txt um, correct punto clear avremo il nostro txt wrong clear okay. ok perfetto allora qui non mi sembra che dobbiamo aggiungere altro io sono sempre malfidata quindi io riranno per vedere se sto facendo la cosa giusta. Ok? Ci scrivono qualsiasi cosa, reset funziona. Quindi siamo abbastanza soddisfatti. Perfetto. Allora adesso abbiamo bisogno di fare passare la cosa un po' più complicata e cioè eh, il do calcola. Allora, beh, sicuramente siccome noi possiamo premere il pulsante du calcola più di una volta, eh, ci conviene sempre eh, preoccuparci che la parte di eh, text area correct e wrong siano ogni volta puliti eh, quando inseriamo una nuova parola, quindi intanto questa parte qui ce la, ce la ricopiamo. Dopodiché, dopodiché dobbiamo andare a prenderci la parola che l'utente mette nell'area di testo, ok? Quindi uh, txt parola punto, .getText Ok. E questa qui la mettiamo dentro una stringa che chiamiamo parola, per esempio. Okay. ok. Questa sarà la nostra stringa. Che ci facciamo con questa? Allora, questa qui sarà la parola, la nostra soluzione finale, quindi la nostra soluzione, diciamo, intera, che è quella che dovrà essere anagrammata. Uh, quindi uh, abbiamo bisogno del processo ricorsivo che esegue gli anagrammi. Il processo ricorsivo dove andrà? Andrà dentro il modello, okay? quindi noi siamo nel pattern MVC. Uh, tutti i metodi diciamo core del, del programma andranno all'interno del modello. Uh, quindi, mh, che cosa ci aspettiamo di fare? Ci aspettiamo di dare questa parola in pasto a uh, un metodo all'interno del modello che ricorsivamente ci darà in output il set di anagrammi quindi proprio ad alto livello cominciamo già a scrivercelo proprio banalmente cioè cosa ci aspettiamo? ci aspettiamo una cosa del tipo this.model uh, una, this uh, una funzione che farà il calcolo dei modelli e quindi boh, lo chiameremo calcola Anagramma a cui passeremo la parola okay? che cosa ci aspettiamo che ci restituisca? beh, ci aspettiamo che ci restituisca un set di parole okay? ehm, e quindi faremo qualcosa tipo set che sarà di tipo stringa quindi un set di stringhe chiameremo boh, soluzioni uguale dis.model, calcola una gramma parola. Allora è tutto campato per aria, cioè nel senso che eh, non abbiamo un model, ancora non abbiamo niente, eh, però stiamo idealmente cercando di definire la, so la soluzione del problema. Ok? Ehm, va bene, e quindi a questo punto cerchiamo di definirlo, il, il nostro eh, modello, un modello che... Eh, Boh, chiamiamo in qualche modo, allora sappiamo che il modello dovrà essere effettivamente definito all'interno del main, però nel frattempo qui cominciamo a portarci il riferimento, ok? Un riferimento del modello che boh, chiamerò anagrammi, model. model, che sarà quello che poi verrà usato, quindi questo model qui dentro, ok? Allora per definire il modello abbiamo bisogno di costruirci il nuovo... Package, eh, perché qui siamo all'interno del, del controller. Allora, ovviamente questo si lamenta. Si lamenta perché per vari motivi, ma anche perché questo c'è un set. Vabbè, adesso lo, lo vediamo dopo, eh, giustamente perché non sa che cos'è set. Io vorrei vedere se si lamenta in maniera sensata. No, però, tanto comunque lo stiamo costruendo, diciamo. Il uh, livello logico quindi per il momento uh, va bene così. Allora noi stiamo richiamando questo modello, questo modello um, dovrà essere da qualche parte. Dove? Beh, ci costruiamo il nostro package apposito. Quindi qui faremo new package e che chiameremo it.polito.tdp.anagrammi punto model ok finish quindi abbiamo il nostro package vuoto e poi gli chiediamo di costruire una classe quindi uh, new class e lo chiamiamo appunto come abbiamo detto c'è cioè anagrammi model ok finish perfetto quindi ci siamo costruiti il nostro package che conterrà il modello e che avrà la classe AnagrammiModel e che qui io sto ehm, richiamando all'interno eh, del mio controller, qua, AnagrammiModel, model, e gli sto dicendo che poi sarà lui che eseguirà eh, la ricorsione e che mi darà in output questo set di stringhe che chiamo soluzioni. Bene, allora... A questo punto eh, abbiamo bisogno di eh, definire il new da qualche parte di questo modello e sappiamo che il new di questo modello andrà all'interno del main. Ci siamo? Quindi avremo eh, all'interno del main, assicuro di fare la cosa giusta, yes, anagrammi model uguale a new model anagrammi model ok ovviamente non basta perché questo model dovrà essere settato in qualche modo e quindi noi lo dovremo far settare ma innanzitutto abbiamo bisogno anche di eh, fare in modo che il modello eh, diciamo parli con il controller e quindi avremo bisogno di un richiamare anagrammi controller eh, il nostro controller che sarà uguale al eh, loader.get controller del ehm, basta, ok, ci siamo. Quindi, in questo modo abbiamo, abbiamo chiesto al loader di prenderci il controller, abbiamo chiamato controller e sarà appunto del tipo anagrammi controller, ok. E dopodiché, questo model ovviamente lo dobbiamo settare quindi Controller, punto, e set model del nostro model. Ok, queste sono le famose tre righe magiche che dobbiamo sempre mettere, questo anagrammi è anagrammi model, non anagrammi e basta, giusto? Sì, ok, va bene. Allora, ovviamente lui si lamenta perché non sa dove andarlo a prendere, e quindi glielo facciamo importare. Ok, si lamenta anche del set model perché ovviamente non c'è e quindi lo dobbiamo settare. Allora, come lo settiamo? Eh, qui dentro gli diciamo eh, source, abbiamo bisogno del set e quindi getters and setters in realtà ci serve soltanto il set quindi questo lo togliamo e quindi facciamo generate ok? adesso questo eh, non ci piace qui cerchiamo di metterlo in fondo mettiamo sempre qua giù ok? e che cosa si lamenta? vediamo perché si lamenta perché giustamente non ha richiamato questo e quindi dobbiamo sicuramente richiamarlo e così smette di, di lamentarsi ok? quindi abbiamo settato il modello più o meno siamo messi bene eh, c'è un'unica lamentela qui che è dovuta al fatto che non sa che cos'è eh, string e non sa che cos'è calcolo-anagramma, okay, che sarà la funzione che dovrò inserire all'interno del modello e che effettivamente eseguirà la ricorsione. Okay. Allora, ma tanto stiamo risolvendo un pezzo per volta, quindi adesso a scatole cinesi risolveremo tutti quanti i vari problemi. Allora, innanzitutto qui abbiamo più o meno terminato, cioè nel senso che abbiamo richiamato il nostro modello, abbiamo detto che sarà il modello a gestire il calcolo dell'anagramma, e che ci restituirà le soluzioni e in particolare sarà un set di stringhe. Nel main abbiamo richiamato il model, l'abbiamo settato e quindi diciamo che ad alto livello qui eh, abbiamo tutto. Ci serve a questo punto di andare a popolare questo e a definire la ricorsione e la funzione di calcolo-anagramma. Verifico che sia tutto giusto. Ok. Um, sì e... volevo aggiungere una cosa e cioè uh, vabbè, andiamo a vedere direttamente la ricorsione così siamo nel cuore del problema e poi passiamo al fatto che queste soluzioni da qualche parte dovranno essere stampate allora andiamo dentro al model ok ok e eh, abbiamo eh, questa classe che abbiamo definito che appunto è il nostro modello qui dentro ehm, eseguiremo la ricorsione allora, che cosa ci serve per la ricorsione? Allora, che abbiamo detto chiamarsi ci serve la funzione calcola anagramma ok? quindi diciamo che la vogliamo di questo tipo quindi tanto per non saperne leggere e scrivere io me la copio di qua così che vedrò più o meno qual è la struttura che voglio allora eh, voglio Uh, appunto che si prende una stringa e che mi dia in output un set di stringhe. Quindi costruiamo innanzitutto, poi questa riga la cancelleremo, anzi la mettiamo direttamente commentata così tanto per sapere, costruiamo innanzitutto una interfaccia pubblica eh, per il nostro metodo di ricorsione eh, e quindi sarà public, set, string, perché lo vogliamo appunto un set di stringhe in output e soluzioni che eseguirà appunto calcola anagramma e si prenderà parola ok? quindi questa sarà una funzione fatta così e non ha idea di che cosa sia questa parola ehm, possiamo chiamarla visto string intera sarà la nostra parola intera ok? Ok, quindi public set string, calcola la gramma string intera. Ok, allora questa sarà, diciamo, la nostra interfaccia pubblica alla ricorsione, dove metteremo anche l'inizializzazione. Ok, um, sì. Allora, l'inizializzazione sarà la definizione della stringa parziale e quindi string parziale, uguale, semplicemente una stringa vuota, sarà il nostro punto di partenza e ehm, definiamo, eh, a questo punto chiamiamo la funzione che invece farà esattamente la ricorsione che sarà eh, privata. E quindi, ehm, per esempio, la chiamiamo calcola. Che cosa prenderà questo calcolo? La prenderà la stringa parziale, non c'è bisogno che la ridefinisco quindi parziale, prenderà l'intero, quindi l'intera, e prenderà il livello, okay? Che eh, all'inizio sarà il livello 0, ok? Quindi la definiamo così. Dunque, stiamo popolando il codice di errori, ma non vi preoccupate che poi progressivamente torneremo indietro per, per risolverli. Allora, eh, che cosa ci serve qui? Dunque, noi stiamo definendo un set, ok? ma questo set che sarà l'output um, diciamo, della nostra funzione, da qualche parte lo dobbiamo introdurre. E quindi avremo uh, set uh, di stringhe, lo definiamo qui dentro, lo chiamiamo anagrammi, sarà uguale a un new hash set string. Ok? Così. Ok. Andiamo di capire se questo sì. Per esempio ecco qua, immediatamente si lamenta, questo qui non l'abbiamo introdotto, non sappiamo cosa sia lo introduciamo, quindi import in Java già il set, quindi intanto uno dei problemi ce li eliminiamo. Allora, domanda, perché stiamo scegliendo di utilizzare un set invece che una lista? Beh, ha un vantaggio. Ehm, quando facciamo add in un set, eh, lui non si salverà la parola nel caso in cui ce l'abbia già all'interno del set. Questo è vantaggioso perché ci evita di mettere l'ulteriore controllo, di dire se questo anagramma che stiamo costruendo è un anagramma che abbiamo già visto oppure no. E quindi, invece di usare una lista, usiamo mh, preferibile utilizzare il set. Okay? Eh, e Quindi qui noi adesso lo stiamo definendo, è un hash set in particolare, ehm, e dobbiamo ovviamente ritornare qualcosa. Allora, eh, vogliamo che Calcolo Anagramma ci restituisca questo set, però è preferibile che la ricorsione ehm, sia una funzione eh, eh, void. Okay? Quindi che cosa ci conviene fare? Ci conviene passare alla ricorsione non soltanto i tre elementi standard, quindi la soluzione parziale, la soluzione intera e il livello, che in questo caso appunto è l'inizializzazione a livello 0, ma gli passiamo anche anagrammi. In questo modo, in pratica, chiederemo alla funzione ricorsiva di popolarci direttamente questo set e il set si popolerà in automatico senza bisogno di restituire qualcosa, ok? Quindi verrà eh, in, direttamente aggiornato. Ovviamente, quindi quello che vogliamo alla fine sarà il ritorno di anagrammi. Corretto? Una di anagrammi. Ok? Allora eh, mh, non sono convinta che questa sia la cosa giusta mm, secondo me questo qui in realtà serve allora facciamo così tanto questo è abbastanza più generale questo in realtà non, credo di averlo aggiunto io con, automaticamente ma non, non è una cosa che serve infatti questo non servirà perché d'altronde non c'è nessun controller set ok uh, va bene qui si lamenta perché beh me l'abbiamo importato quindi già ho il set che si lamenta va vabbè gli piace il set facciamo lasciamo gli as set questo non gli piace va bene così Uh, dunque non capisco perché qui continui a lamentarsi questo qui è uh, set string anagrammi uguale a new hash set string sembra che ci dovrebbe essere ragione per lamentarsi dunque beh, avrà le sue buone ragioni import set, beh questo l'abbiamo fatto Infatti, ok, quindi questo elimina parte dei problemi ovviamente l'unica ragione per cui si lamenta qui è che a questo punto è rimasta la funzione calcola che ancora non abbiamo definito quindi stiamo richiamando qualcosa che ancora non è definito e giustamente lui si lamenta ok, la dobbiamo definire e sarà effettivamente la nostra ricorsione allora, che cosa abbiamo? Abbiamo private void, vogliamo appunto, abbiamo detto che vogliamo che sia void e la soluzione sarà direttamente passata all'interno di anagrammi, quindi private void calcola e qui che cosa gli passiamo? Beh, quello che gli abbiamo chiesto qui, e cioè la string parziale, la string intera e... Eh, il livello quindi sarà un intero e il set di um, string che sarà quello che noi gli vogliamo dare string che abbiamo detto essere anagrammi ok quindi sarà la nostra funzione fatta così ok ok allora qui metteremo la nostra ricorsione fatta come? beh allora Andiamo a vedere la struttura che ce la stata data direttamente all'interno dell'esercizio. Allora, abbiamo bisogno di una condizione di terminazione, poi abbiamo bisogno di un forro che scorre all'interno degli indici, quindi vari caratteri che possono essere aggiunti, e poi il backtrack. Quindi ci manteniamo la stessa struttura. Cioè, allora, qui ci manteniamo la stessa struttura, quindi avremo la nostra condizione di terminazione che sarà un if di qualche cosa okay. la, la costruiamo vuota e poi mano a mano la eh, introduciamo poi abbiamo la vera ricorsione quindi in pratica il for che richiama la parte della funzione stessa quindi ehm, niente, questa sarà la vera ricorsione e poi dopodiché abbiamo il backtrack. Ok? Più o meno ci siamo messi nella condizione che ci, dava, che ci diceva il template. Allora, la condizione di terminazione: qual è? è? Allora è normale che noi stiamo costruendo una parola carattere per carattere ci fermeremo quando avremo un uguale numero di lettere eh, rispetto alla parola originale. Quindi ehm, ci fermeremo quando il livello sarà uguale uguale a eh, intera punto length fine, quindi uguale alla lunghezza della parola originale. Ci fermiamo, vuol dire che possiamo andare ad aggiornare il set di parole e quindi il set di anagrammi. Perciò avremo anagrammi.add anagrammi parziale. Giusto? Quindi parziale è la nostra parola che abbiamo eh, completato perché siamo arrivati a un livello tale per cui il numero di caratteri è uguale a quello della lunghezza della parola originale. E, e quindi lo, lo aggiungiamo, quindi in automatico restituiamo un agrambi e dobbiamo fare il return come, come diceva la struttura originale ricordiamoci sempre che al termine della condizione di terminazione facciamo qualcosa e poi c'è il return okay. Okay. Uh, questo termina diciamo, la parte, questa è la condizione di terminazione, fine non c'è più niente da dire L'altra cosa che dobbiamo fare è, come dicevamo originariamente, dobbiamo andare a scorrere su questi indici andare a vedere che lettera tra quelle a cui, che ho a disposizione possono essere poste in ciascuna posizione della parola originale, cioè ciascuna posizione della parola che stiamo costruendo. Quindi a questo punto avremo un int i che parte da 0 e i. Minore uguale, eh, no, minore di intera punto um, sì. i più più. Ok. Qui dentro che cosa ci diceva l'esercizio? Cioè, la, la struttura generale, che cosa ci dice dentro questo ciclo? deve essere una parte che genera la nuova soluzione, poi il filtro, se quello che abbiamo fatto è accettabile oppure no, e poi il backtrack. Il backtrack quindi era dentro il for e infatti l'ho messo fuori, invece deve andare dentro. Uh, sì. Quindi dobbiamo generare una soluzione, filtrarla, quindi Assicurarci che stiamo facendo la cosa giusta e che possiamo procedere e poi fare il backtrack all'interno del filtro ci sarà la chiamata ricorsiva alla funzione stessa ok allora che cosa vuol dire che vogliamo generare una soluzione? beh, vuol dire che dobbiamo aggiungere praticamente una lettera alla nostra parola che stiamo costruendo quindi eh, nel nostro caso parziale sarà eh, più uguale intera punto char at i. Okay? Quindi aggiungiamo la parola parziale e il carattere che stiamo leggendo eh, nell'indice i che scorre tra le possibili lettere che eh, sono papabili per quella posizione. Adesso domanda sono veramente papabili? Cioè la soluzione che sto provando a generare è legittima sì o no? Come faccio a capire se la soluzione che sto generando è legittima? Allora, Ehm, dobbiamo fondamentalmente contare quante volte la lettera che stiamo provando ad aggiungere era originariamente presente nella parola intera. Allora, nel caso, eh, nel caso del nostro esercizio, cioè dell'esempio qui, se abbiamo introdotto una E, non la potremo aggiungere di nuovo. Okay? Quindi, quando abbiamo introdotto una E e andiamo a contare quante E erano presenti nella parola intera e quante E erano presenti nella parola parziale, se il loro numero è uguale, abbiamo finito, quindi non potremo più aggiungerla. Se invece il loro numero è minore, quindi per esempio la parola era vuota, non c'era nessuna lettera, non c'era nemmeno una E, quindi vado a contare quante E c'erano, 0. quindi vuol dire che la lettera e è papabile nel mio caso. Quindi che cosa voglio dentro questo filtro? Voglio praticamente eh, un IF... Uh, con una funzione che conti quindi per esempio qualcosa che faccia conta uh, e a cui passo la parola parziale e la parola intera punto char at i ok e mi voglio fare questo conteggio cioè avrò una funzione che data la parola parziale e dato il carattere mi conta quante volte questo carattere è presente nella parola parziale ok? adesso se questo conteggio è effettivamente minore o uguale al conteggio totale quindi questo è conta questa è la parentesi della i questo è minore o uguale della stessa funzione conta a cui passo la parola intera e intera.char at i OK, se effettivamente questo conteggio è minore o uguale, allora la soluzione che ho generato è una buona soluzione e posso procedere. Vuol dire che ho ehm, ridotto il problema ad un problema più piccolo e che posso a questo punto ricorsivamente chiamare la funzione generale e quindi che cosa avremo? Ovviamente la chiamerò con il livello più 1, quindi avremo calcola di ehm, parziale di nuovo, virgola intera, Eps, calcola parziale intera, qui avrò livello più 1 e di nuovo anagrammi. Okay. Parziale, intera, livello più 1, anagrammi. Bene, a questo punto manca il backtrack. Quindi io ho provato ad aggiungerla, ho verificato che andava bene. Se va bene, chiamo in maniera ricorsiva me stessa, quindi chiamo me stessa come la funzione, cioè sto passando al problema ehm, alla funzione un problema più piccolo che continuerà a fare la stessa cosa, a vedere carattere per carattere cosa aggiungere nella funzione e, però una volta che avrò finito questo, ovviamente mi posso anche andare a dire, beh, ma la prima lettera poteva essere una E, ma poteva essere anche una A, poteva essere anche una T, quindi tolgo la scelta che ho fatto e ne provo un'altra e quindi faccio il backtrack, cioè parziale uguale parziale punto substring 0, quindi la riprendo da 0 a parziale. Punto length meno 1. Okay. ok, quindi abbiamo eh, rispettato la struttura che c'era stata detta. Quindi la struttura sempre dovete pensarla in questo modo. Allora, per fare la ricorsione abbiamo sempre un'interfaccia pubblica un'interfaccia pubblica ehm, in cui definiamo l'inizializzazione, quindi ehm, diciamo che eh, ci assicuriamo che la ricorsione parta sempre da zero eh, e poi la ricorsione la mettiamo dentro una, un metodo privato che ehm, aggiornerà eh, di solito il quarto elemento che noi gli passiamo, dove abbiamo sempre il parziale, la soluzione parziale, la soluzione intera, il livello e nella maggior parte dei casi ci conviene sempre passare, passare anche una struttura che si aggiornerà internamente al metodo stesso, okay? che sarà in questo caso il nostro set di anagrammi. All'interno del, eh, della funzione dunque, del metodo ricorsivo abbiamo la condizione di terminazione, quindi cominciamo con questa, che siamo sicuri che quando siamo arrivati alla lunghezza totale ci dobbiamo fermare e restituire la parola, e poi abbiamo la parte iterativa, dove all'interno abbiamo eh, la, la parte in cui generiamo una soluzione, il filtro per verificare che la soluzione generata sia eh, sensata, e poi il backtrack che torna indietro. Ok? Quindi questa è eh, diciamo, la struttura generale. Ovviamente questo si lamenta perché non abbiamo definito la funzione conta, cioè ci dice ok stai eh, cercando di contare qualcosa ma eh, questa funzione ancora non è definita. Ebbene la introduciamo così che siamo sicuri di contare. Quindi questo è il termine della funzione ricorsiva e adesso mettiamo eh, la funzione conta. Um, ok quindi sarà private no, c'è una statica int ci restituirà un intero conta che cosa vogliamo che dargli una stringa quindi string, string. Eh, bah, chiamiamola stringa perché d'altro può essere sia l'intera che il parziale eh, e un carattere quindi char c ok quindi ci restituirà un intero, che cosa fa questa funzione? E, bah, definiamo un conteggio, quindi tipo count, oh, allora, int count, che originariamente è 0, okay. e poi abbiamo un for i uguale a 0, um, sempre int, i uguale a 0, string.length ok i++ più, più. io uguale a 0 la lunghezza della stringa è i++ più più, quindi andiamo lungo eh, praticamente l'intera stringa ok dentro questo for che cosa ci mettiamo? beh dobbiamo semplicemente andare a contare eh, i caratteri quindi in pratica if Mm -hmm. string.char punto char at i è uguale uguale al nostro c allora eh, sì, vabbè, mettiamo anche le parentesi tanto per count più più allora vediamo un po' che cosa abbiamo fatto questo questo è il, uh, il for, quindi l'if, al termine del for, facciamo return, count. Ci restituirà l'intero. Okay? Quindi semplicemente una funzioncina, gli passiamo la stringa, gli passiamo il carattere, originariamente il conteggio è 0, e, e poi praticamente andiamo su ciascuno dei caratteri della stringa e andiamo a vedere se effettivamente quel carattere è presente e quante volte. Quando abbiamo finito tutto quanto la stringa ci restituiamo il conteggio. Fine. Quindi abbiamo definito tutto quanto quello che ci serviva per la ricorsione. Ok. Allora, a questo punto eh, questo è soluzioni. Andiamo a, andiamo a vedere dentro il controller che cosa ci mancava. Ma, ok, questo non c'è. Ok. Bene, quindi dovremmo aver finito tutto quanti, tutti diciamo, i pezzi principali. Il main abbiamo messo, diciamo, semplicemente la chiamata al modello, eh, nel controllore sta gestendo tutto quanto quello che succede nella parte grafica, ha settato il modello e eh, in pratica legge la parola dall'area di testo e poi la passa alla ricorsione, okay? Ricorsione che è dentro Anagrammi Model e che sta eseguendo, diciamo, questo ciclo. Ok, assicurarmi che ovviamente questo si lamenta un pochettino perché dice: Ok, abbiamo questo set di soluzioni, ma non lo sta usando nessuno. Che ci faccio? Beh, cerchiamo di farlo utilizzare a qualcuno, e cioè di, eh, per esempio, stamparlo ehm, in una delle, eh, delle aree eh, di testo che abbiamo a disposizione, che era esattamente quello che suggeriva l'esercizio, e cioè, innanzitutto, fammelo vedere da qualche parte. Quindi, per esempio. Um, come si chiamava txt eh, corretti? Vediamo a vedere. Sì, txt correct. txt correct. Ben text. Sì. E ci appendiamo la, um, le soluzioni che venivano fornite e, beh, giustamente però le soluzioni, allora, questo noi abbiamo, eh, gli abbiamo chiesto di restituirci un set, ok? Quindi sarà più di una parola e quindi avremo bisogno, siccome appenderà parola per parola, quindi avremo bisogno anche di un for e quindi eh, qualcosa del tipo for string mh, anagramma che va in soluzioni, ok? Non vorrei mettere troppe parentesi. dovrebbe essere così. E così. Ci siamo. Quindi in pratica abbiamo um, una stringa diciamo, che scorre tutto, quante, tutto il set, che è il set di soluzioni, e gli chiediamo che l'area dove abbiamo detto la prima area di testo contenga le varie parole. Quindi saranno qualcosa tipo anagramma più... Mm, Beh, se la così andiamo a capo e siamo tranquilli dovremmo vedere tutte quante le soluzioni ok? ok, quindi a questo punto non mi sembra che ci siano più lamentele nel codice allora qui non c'è niente, siamo a posto nel main siamo a posto qui non c'è niente nemmeno ok? proviamo a farlo girare vediamo che succede Ok, innanzitutto si è aperta la nostra finestrella, mettiamo la parola HIT, calcolo anagrammi e qui vediamo tutti gli anagrammi. Allora, allunghiamo un po' e abbiamo tutte le sei possibili, ehm, diciamo, eh, sei possibili shuffling delle, delle lettere e quindi sei possibili anagrammi. Mi sembra abbastanza. Cioè, abbiamo seguito tutti i passi proprio da manuale, pare aver funzionato. Ora, questi, eh, queste parole ehm, l'esercizio chiedeva di verificare che fossero poi all'interno del dizionario quindi fossero parole corrette oppure no e quindi poi separarle eh, nel caso in cui siano anagrammi corretti e anagrammi errati allora, innanzitutto verifichiamo che anche questo funzioni quindi il pulsante reset funziona ehm, io però vorrei vedere un caso particolare e cioè, che cosa succede se io metto due lettere esattamente identiche calcola anagrammi mi calcola solo lui stesso perché ovviamente non, non c'è niente da uh, da vedere in particolare qui giusto? quindi abbiamo due lettere esattamente identiche e una sola possibilità però andiamo a fare una, un piccolo cambiamento cioè andiamo a vedere che cosa sarebbe successo se invece di avere il set avessi usato una lista ok? così uh, ci rendiamo conto di qual è la differenza tra i vari casi allora, dove dobbiamo cambiare questo per avere lista invece che set? Beh, un po' dappertutto, praticamente. Allora, vediamo un po' qui. Do calcola. Allora, cominciamo eh, qui, per esempio. Invece di, avere il, ehm, invece di avere un set, possiamo provare a introdurre una lista, quindi è esattamente identico. qui abbiamo list list string soluzioni list calcolo anagramma e dove altro dobbiamo aggiornarlo beh allora innanzitutto questo si lamenterà perché ovviamente qui a questo punto vuole la lista qua import list java util ok e, mh, dopodiché Uh, qui dentro mi sembra che non serva da nessun'altra parte però giustamente le funzioni all'interno del modello devono essere cambiate quindi uh, questo qui che era uh, l'interfaccia pubblica e restituiva un set di stringhe, invece gli facciamo restituire una lista quindi lo modifichiamo quindi facciamo list String calcola, anagramma, e string intera, anche qui lo modifichiamo e gli facciamo restituire la lista. Vediamo che cosa succede. Ok, ehm, dove altro deve essere cambiato? Allora, vediamo un po' qua che cosa dice, import list java.util. Ok, qui che problemi. e eh, giustamente questo anche è sbagliato perché list questo è new eh, boh, possiamo mettere array list. Ok, quindi si lamenta perché giustamente vuole array list. Ok. La funzione calcola dava anagrammi era definita come set stringhe quindi tac tac, la togliamo, andiamo a vedere che cosa succede se ci mettiamo list. Ok? Mi sembra che abbiamo finito le lamentele. Gli unici warning che ci dà è perché abbiamo introdotto questo set che però non stiamo usando, però non dovrebbero esserci altri problemi. Quindi proviamo a vedere se va anche in questo caso. Allora. Allora proviamo con it e a vedere che cosa succede. Allora, it sembra che non ha nessun particolare issue, quindi non c'è nessun particolare problema, che le lettere sono tutte quante diverse tra di loro, cioè abbiamo tre lettere diverse, quindi list non, non si crea nessun particolare problema a risolvere eh, gli anagrammi. Che cosa succede se ci mettiamo a A? cioè sta tirando fuori quattro parole che secondo lui sono diverse, cioè nel senso non è che sono diverse, ogni volta che viene costruito un anagramma per lui è un anagramma valido perché praticamente viene passato alla lista, la lista lo store, quindi lo, lo immagazzina e non c'è nessun problema di eh, sovrapposizione perché appunto per la lista eh, quando faccio add io semplicemente lo sto aggiungendo non c'è nessun altro controllo. Avendo utilizzato set invece che list, ogni volta che faccio add non mi devo preoccupare del fatto che ci siano sovrapposizioni. Perché allora, cioè, di fatto noi, il problema è una cosa di questo genere, cioè lui vede queste due lettere, mette la prima A e si domanda posso aggiungere un'altra A? Sì, perché va bene, ce ne ho due. Poi ritorna l'A di prima, posso aggiungere un'altra A? Sì, va bene. Poi fa il backtrack, va qua sotto, prende la seconda A Posso aggiungere al secondo posto un A? Sì, di nuovo torno indietro, A posso aggiungere un'altra A? Sì, quindi sono tutti in teoria anagrammi validi nella, nella sola, eh, diciamo, cambiamento dell'ordine delle lettere, ma siccome sono tutti uguali mh, o introduciamo un controllo o utilizziamo set, ok? Quindi torniamo indietro al fatto di avere il, il set che è molto più vantaggioso e quindi... Uh, rispegniamo diciamo la parte lista e mettiamo la parte set um, allora quindi nel controller era solo lì inagrammi model dovremmo riaccendere la parte qua e qui e poi di nuovo anche qui ok Tata, tata. dovremmo averlo corretto un po' dappertutto ok, riverifichiamo che sia tutto corretto quindi verifichiamo di essere tornato al caso originale sì, va bene, perfetto allora, in questo momento noi stiamo ehm, eh, semplicemente chiedendo di farci stampare le parole eh, in una delle aree di testo eh, però um, avevamo chiesto anche di eh, cioè, l'esercizio vi chiedeva di andare a vedere eh, di fare accesso in pratica a un database e di verificare se le parole che venivano create come anagrammi fossero parole eh, di un dizionario cioè presenti in dizionario oppure no allora cerchiamo di aggiungere questa parte um, dunque il dizionario era semplicemente allora questo qui era quello precedente lo chiudiamo il dizionario ce l'abbiamo qui quindi facciamo partire il nostro IDSQL e sì va bene ok ed era questo e sappiamo che ha il campo eh, la, la, diciamo la tabella parola eh, che contiene ehm, nomi eh, e quindi gli indici e i nomi e saranno appunto queste eh, le parole che dobbiamo andare a verificare su questa lista di nomi se effettivamente la parola che il, gli anagrammi che vengono prodotti eh, sono parole del di dizionario oppure no. Allora dunque Abbiamo il nostro package controller, abbiamo il nostro package model, eh, dobbiamo introdurre il, il terzo package che sarà quello che gestirà eh, l'accesso al database e quindi il DAO. Quindi che cosa facciamo? Semplicemente new, di nuovo, package, e che chiameremo di nuovo it.polito.tdp.anagrammi.dao giusto? sì? tipo dell'anagramma.dAO eh, eh, finish ok, quindi abbiamo definito questo package vuoto, a questo punto dentro questo package introdurremo la classe che chiameremo DAO. finish ok, allora ehm, Vogliamo, dunque, questa è la classe Anagrammi DAO, sarà quella che gestirà l'accesso al database e nell'esercizio veniva indicato che volevamo l'accesso tramite una funzione public boolean isCorrect string anagramma. Quindi all'interno di anagramma DAO costruiremo questo metodo. Semplicemente proprio lo copiamo e andiamo a metterlo, questo non c'entra niente, questo è il SimBuilder. Quindi dentro anagrammi DAO vorremo questo metodo, okay? che adesso costruiremo. Allora, um, sì, si prenderà l'anagramma e quindi si dirà. Allora, anche qui per il DAO c'è tutta la parte, diciamo, standard che vi dovete ricordare, è semplicemente la, le solite righe che eh, dobbiamo introdurre per poter accedere al database e quindi string jdbc. JDBC URL, uguale, e poi questa è semplicemente, eh, allora, doppia apice, JDBC, ehm, due punti, non ricordo mai dal formalismo, quindi SQL due punti, slash slash, poi abbiamo localhost, perché comunque è il server sulla macchina, e ehm, il nome del uh, database che è dizionario uh, e dopodiché user uguale root e uh, password che nel mio caso è molto semplicemente una fantastica password ok poi che cosa ci serve ci serve la stringa SQL ora non sappiamo cosa sia però per il momento diciamo che sarà semplicemente così e avremo il boolean che sarà result ok? quindi lo costruiamo proprio ehm, diciamo ad alto livello poi andremo a vedere che cosa introdurre dentro allora eh, come è fatto il DAO? c'è sempre un try ops c'è sempre il try c'è sempre un catch quindi intanto lo costruiamo così ad alto livello il catch sarà quello della eccezione quindi SQL exception e. ok e questo sarà semplicemente le cose standard quindi è punto print uh, stack trace okay. così e poi ritorno e ci conviene sempre ritornare falso così siamo sicuri che non creiamo problemi. Allora, dentro il try che cosa ci va? Beh, sempre di solito la solita diciamo, uh, procedura standard, quindi dovremo connetterci al, um, al database, quindi avremo connection con uguale driver manager.getconnection e Cosa, gli passiamo il jdbc url e poi uh, statement st uguale a con. punto per statement, sql e st .setstring. Allora. Fondamentalmente noi non sappiamo, cioè non, non stiamo ancora mettendo i dettagli, però ci aspettiamo di cercare una parola all'interno del dizionario. Sarà una parola alla volta. Quindi in pratica avremo un solo punto interrogativo nella nostra stringa SQL e, ehm, e quindi e quella a cui noi ci interesserà sarà quindi capire. Qual è la parola se questa parola sarà presente oppure no? Quindi non abbiamo ancora scritto questa ma fondamentalmente sarà un, una sola posizione. La possiamo già scrivere perché tanto non è niente di particolare, abbiamo visto come è fatto il dataset, quindi sarà select nome from parola where nome è uguale a punto interrogativo. Ok. Ci manca semplicemente l'esecuzione della query, quindi result set res uguale st.execute execute query. Ok, e a questo punto l'ultima, diciamo che cosa dobbiamo restituire, è cioè if res.next. Abbiamo finito, adesso vi lascio andare, però era per completare questa, uh, quindi sarà result uguale a true e qua result uguale a false. Okay. Ovviamente ogni volta che apriamo una connessione ci dobbiamo ricordare di chiuderla, quindi con connection.close e return. esatto ok uh, dovremmo essere più o meno ok verificare qua perché si lamenta perché dobbiamo introdurre ovviamente questi anche qui si lamenta perché um, prepare statement allora vediamo qua definiamo la connection quindi dovrebbe andare bene e jdbc url l'abbiamo già introdotta ok vediamo soltanto perché questo fa jdbc url ah ok vediamo qua e giustamente non l'ho creata e quindi questo deve essere una stringa ok va bene e qua semplicemente connection vabbè non l'ho definita nemmeno questa ok ehm questo qui la stringa l'ho definita l'sql c'è uh, result set uguale a ah, giustamente uh, boolean result ah, no questo è dentro quindi connection.con prepared statement st prepared ecco qua ok no prepare eh, giustamente la prepare statement e ci manca con connection e non gli piace client ed è così ok vabbè eh, c'è qualche problema di dettaglio qua prepare statement SQL um, qua. driver manager get connection Ok, vabbè, c'è qualche problema di eh, sintassi. MySQL, sì, jdbc, java.sql, ok, e eh, result set, java.sql, allora facciamo così e facciamo... Così, e facciamo uh, così, ok, si erano introdotti gli import sbagliati, ok. Allora l'abbiamo scritta per intero, ve la verificate tranquillamente con calma voi, ma comunque il contenuto, tutto quello che abbiamo introdotto qui è, è corretto, non si sta lamentando. Quello che ci manca è che uh, giustamente questo DAO uh, dovrà essere richiamato all'interno del modello, Ok. Um, vi lascio andare poi ci tratta di poche righe comunque le vedrete le aggiungeremo nelle soluzioni finali dell'esercizio. Va bene? Ok.